Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore OpenGL per il sistema operativo a 32 bit e a 64 bit su Minecraft sia su Minecraft comprato che su T-Launcher Quindi ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella e di lasciare un like per non perdervi i prossimi video Quindi ragazzi per risolvere questi problemi iniziate prima a scaricare questi pacchetti sia per 32 bit che a 64 bit, ragazzi, per vedere che tipo di architettura di sistema operativo hai, in poche parole, vai su sistema, e come puoi vedere, tipo sistema, sistema operativo a 64 bit, quindi il processore è basato su per 64. Quindi io visto che ho 64 bit, prendo questo pacchetto RAR, questo non mi serve, quindi in descrizione troverete sia per il 32 che per il 64 bit, quindi mostro l'attribuzione, estraete questo pacchetto rare, quindi extract to opengl eccolo qua Questo è il file dll da mettere nella cartella java, ma non vi preoccupate perché se non avete quella cartella java so dove mettere questo file, quindi Andiamo un attimo su questo PC, disco locale, su programmi. Se avete Java, cliccate nella cartella di Java sulla versione di Minecraft. Mi raccomando, ogni volta che aggiornate Minecraft, aggiornate anche questo file DLL. Mi raccomando, scaricate nuovi file DLL e rimettetelo in questa cartella. In bin. Ok, apro questa cartella. Prendo questo file, dll, e lo metto qua dentro. Quindi prendi quel file e lo metti qua dentro. Se non hai questa cartella Java, allora andiamo un attimo su questo PC, disco locale, su Windows. Scendi fino a giù, finché non trovi la cartella sizedemrota 32 prendi quel file e lo metti qua dentro. Va bene? Una volta fatto, ragazzi, sia su Minecraft comprato che sul T-Launcher, Minecraft va. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!